In questo nuovo video del mio canale, io sono Pippega e oggi ho degli ospiti specialissimi. Quindi vorrei fare un applauso: innanzitutto, da chi arriva da lontano, che è il nostro Harry Lazar Benvenuti. Benvenuto, Benvenuto sul canale. <ride> di Pipega. Benvenuto sul mio canale. Abbiamo il nostro Pierino, abbiamo Hop Samuel che rappresenta la braccia di me. Eh, bella squadra, una bella squadra. Uh... E poi abbiamo Gnabri. Che non No, no. No, no, sto scherzando, okay. Okay. Oggi oh. ci sarà una gara di punizioni. Saremo in quattro a partecipare. Sono io, Harry. Pierino e il buon Samuel e lui, eh, lui fa il portiere. portiere Però ospiti abbiamo anche altre tre persone Anzi quattro o cinque insomma che faranno la barriera Sì Nello scorso video av avete visto la gara di punizioni Con delle barriere un po' strane E la colpa di queste barriere un po' strane È del nostro nuovo direttore Della barriera <ride> sì, ecco Isaac, che sarà il nostro direttore della barriera Il ragazzi, di barriera. della barriera La sfida si farà con 5 tiri a testa I due migliori si sfideranno a una gara di calci di rigore Con una piccola challenge Ovvero ad occhi chiusi si calcerà Chi fa più gol vince nella gara di rigore ad occhi chiusi Va bene? Vai. Per cui let's go guys Allora di questi nostri 4 calciatori Incluso io Il primo è che inizierà a calciare è off Samuel. Successivamente Harry eh, Lazza, poi Pierino. E infine calcerò io col mio sinistro. Perché ovviamente, insomma, i mancini sono più bravi a battere le punizioni, lo sappiamo. Avverrà questo: lui calcia, eh. tu salti, eh. ti giri, fai così. Ah, è tipo barriera del sium? Esatto, questa è la barriera sium, si chiama, ok? <ride> Due calcia, tu salti, fai. Ai ah, dai yeah, di nuovo ne GK, se ne paro almeno 10 su 20, su. aprirò il canale. Come fortino. <ride> Allora, primo tiro per Off-Samuel e inizia questa challenge della gara di calci di posizione su. con la barriera Sium. Soltate! Non un buon inizio. E il primo tiro non va. No. E vabbè, signori, è il primo tiro. Bisogna un po' riscaldarsi. Adesso inizierò a prendere lo specchio della porta. Secondo tiro per Off-Samuel. Primo tiro non è andato bene. Vediamo questo tiro invece come andrà. Bravo! Bravo! Oh, oh, finalmente ho finalmente fatto qualcosa stop. di utilissimo, Vest, ti sei reso conto? <ride> no, non volevo farlo <ride> <ride> Sei stato veramente bravo, ti darò il riso con i in più Terzo tiro per Off Samuel. Sì. Sì. Bello Come uh, sì, la presa Gabri Via sì. sì. ah. sì, Alto Tiro sì, di Samuel. Ultimo tentativo per Op Samuel, Guarda che mette pressione battere le punizioni Non è una cosa semplice Anche uno, un giocatore forte come Sam Sta facendo difficoltà Poi con la barriera Sium È veramente molto complicato Per cui vedremo adesso come se la caverà Con l'ultimo tiro ok la barriera Siuma batte off samuel 5 a 0 incredibile Quindi direttore artistico ha vinto zero gol per off samuel e adesso è il momento di harry lazza Sì, eh, pierre mai mai. questa è la barriera sì. ding dong eh. la barriera questa è la barriera ding dong ok è qua che non fa ding dong il ding dong funziona così prima eh. saldi tu ding eh. Mi fa, dong e io passo ding Ok No no di Uno, Dong due, di tre, Dong okay? di Perché di andiamo di a livello di, di, di, di, di, di, di altezza Ok Facciamo una prova 3 2 1 Ding, Dong Dong <ride> tiger per favore C'è la prima campana nera per piacere Rappresentala Ding Don, don, don, don. Dai. Quindi signori, primo tentativo per Harry Lazza Sarà molto tosta perché la porta è abbastanza bassa, oh. è piccola, la barriera distrae, quindi non è semplice. La, la è barriera distrae, quindi ti basta uno per superarlo. La Scusate. barriera di. proviamo, let's go, primo tiro. Vai, ding, Bello, la era buona ma l'ha presa, Ha partito un pelo prima il portiere. Bra bella parata, bel tiro. Secondo tentativo per Harry Lazza. Passata. Bello! Sì! Lo che Gabri andava di là e quindi l'ho sorpreso mettendola sul secondo palo. Harry Lazza frega il portiere, frega Gnabri con un tiro alla del Piero contro la Lazio Se non ricordo male, primo gol dell'evento. Bravo Harry Lazza e adesso ancora tre tentativi. Tre tentativi, vediamo. Terzo tentativo per Harry Lazza. Salta 1, 2, 3. Buono! Ha funzionato l'attacco, ha Quarto tentativo per, per Harry, che è a quota 1. Quindi vediamo se riuscirà a incrementare il suo bottino. Vai, salta! Bello Quarto tentativo parato Da parte di Gnabri, Ultimo tentativo per Harry Lanza Vediamo se riesce a portarsi almeno, a casa almeno due, gol, almeno due gol Vuole il secondo gol Vediamo se riesce a portarsi a casa il secondo gol Ci siamo uh. Uh. Niente, troppo alta ragazzi. Però comunque il mio gol l'ho fatto. Gran gol, gol d'astuzia, gol di intelligenza. Oh, giusto sì. così. Difficile comunque far gol su punizione. Sì, qua, eh. molto difficile. Anche perché i Gabri ce la cava comunque in Gabri porta. è meglio di qualsiasi altro portiere no, di YouTube. Eh, <ride> Grazie. Va bene tutti i meriti. Ma la barriera di don ding. Questa era scomoda comunque. Era eh? Molto scomoda. <ride> era era scomoda, era scomoda complimenti a cioè. E adesso tocca a Pierino per il, la sua 5 sessioni di tiri. Vediamo un attimo come tira la camera. Pierino, vieni qua. Off Samuel. 0 sì. su 5. Sì. Invece Harry è riuscito a fare un gol Tu cosa non pensi non di riuscire farlo. a fare? Allora io proverò a fare almeno un gol Perché non sono un battito in di punizioni Potremmo fare anche un video in cui mi alleni nelle punizioni Beh lo mi piace magari a 3000 like 3000 like okay. Non sono tanto confident quindi già per un gol sarei molto contento Perfetto molto bene Primo tentativo per Pierino che proverà a raggiungere il rilazzo E che ne so magari superarlo ok. La barriera tip tap. Prima che l'ultimo, ok? Vai. 1, indica così. Es, saltiamo. 1 2 3, poi saltate. Dirette così, Ok? Proviamo. Barriera tip tap. 1 2 3, e saltate. Esatto, bravi. Questa è bella, eh. Questa è scomoda, eh. Primo tentativo per Pierino contro la barriera tip tap. Vediamo un po' come se la caverà. Via! Oh! E frega tutti! Nessuno ha mai pensato al tiro raso terra. E invece io sì, ragazzi. È il gioco di festa. Fregato. Ho ascoltato la tattica e ho trovato un modo per poterla questa tattica Pierino sì. quota 1, barriera tip top. Non è stata al massimo. Vediamo se adesso la fixeranno. Uno su uno, altri 4 tiro per Pierina. 1, 2, 3, via. Woo! Uh! Due. E sono già in vantaggio Siamo La barriera vantaggio. tip tap Fregata per la seconda volta Quando si dice squadra che vince non si cambia no, Non era squadra che vince Squadra che vince No squadra che vince oh, non si ah, cambia okay. Barriera che non vince si cambia E Invece tu continua a non cambiare il tiro e a fare gol Ragazzi mi ha sfidato Terzo tentativo per Pierino Che proverà a fare il 3 su 3 Per ora 2 gol su 2. Io due. diceva che non sapevo calciare Ci ha fatto 2 gol su 2 di punizione sì, Ma in realtà è Gnabri che, che non vuole, non vuole parlare Gnabri ti sei? Barriera farfalla no! mi no, guardare a me oh, La barriera farfalla funziona no, la farfalla funziona Braccio molto attaccato al corpo Quarto tiro per Pierre che ha fatto no. due gol fino adesso Vediamo il quarto tiro come va a finire Per fregare la barriera farfalla farò un'altra metodologia di tiro che di sicuro non si aspetta ah. Uh! Con l'esterno ci ha provato. Volevo fare un giro che non è riuscito. se avevi della barriera parpalla. di nuovo. Quinto e ultimo tentativo per Pierre. palla di nuovo. Sentiamo. Ah! Niente eh, da fare, però direi che i primi due tiri, tiri. Partenza che non mi aspettavo. Ti sei messo bello comodo. Poi hai provato un po' di tiri, giustamente un po' più articolati. Bravo per il dialogo. Bravo, molto bravo. Adesso attendo di vedere tempo. Adesso tocca a me, vediamo se riesco a fare almeno un gol. Oh, so. Per andare a pareggiare, Harry. Eh sì. A 4 eh sì. a, 4. Eh sì. a 4. 4. è la barriera. Oh, non ho capito, oh. devi mettere in pratica qui. Questa è la barriera. di oh, preso, capito? Devi stare qua attaccati. Ok, due, tre. Saltati. Tira i pinguini di Madagascar. Esatto. La barriera. Oh. Ok, perché se è quel. E qua. Puttata, okay. Tocca adesso al Pipega. Attenzione perché al primato ce l'ho io con due gol segnati. Harry 1 e Samuel 0. Vado allora, col mio primo tiro. Eh, ah, mancino. Mancino oh, puro. Cazzo. Attenzione, Pipega. Oh. Uh. Bel tiro bene però la barriera oh! girato un po' eh, troppo andato, andato, proviamo andato. col secondo attenzione prende la rincorsa Pippo centrale uh -huh. terzo tentativo barriera oh! attenzione terzo tiro per Pippo eh! uh! Gol, gol, gol! Dentro! Questa. Dentro! Questo è il tiro alla Pirlo in finale di Champions League Merda, La stessa punizione Questo è il quarto tiro Più che barriera opera, barriera Ops. Ops Ops Quarto tiro no, prima che mi pareggi facciamo adesso una barriera speciale Ok ok ok ok allora, Facciamo adesso Questa è la, la barriera coccodrillo alato Si inventa dei nomi che è solo lui Ma perché io devo essere preso in piedi Ma come cocodrillo alato? Cosa vuol dire? Oh mio È, uno, è, uno, è, uno, è uno. Pocodrillo alato! Ok, proviamo a prendere Tanger okay. ok. Ah, perfetto Pesto direi! Pocodrillo alato, ok? Siamo pronti? Quarto tiro? Sì. Quarto, Quarto tiro. tiro! Quarto, Quarto tiro! coccodrillo alato! Ti voglio vogliono saltare! È affatto difficile segnare! Bene, oh, oh! Tieni Uh, uh, Portierone Ha funzionato Ok vediamo sì, un attimo Quinto e ultimo tentativo per me Sono a quota 1 Come Harry Vediamo okay. un attimo Se riuscirò a fare gol All'ultimo tiro Questa è la barriera seria ragazzi La barriera seria yeah. Pala mm. sì. sul fondo, abbiamo uno spareggio qua Tra spareggio. me e Harry Facciamo una punizione extra testa Vai, ci oh sto. Punizione uh. extra testa Vediamo un po' con barriera Con tutti quanti quelli che riusciamo a buttare in mezzo Barriera multietnica Vediamo Anche chi pubblici, sarà il mio no? sfidante in finale Oh la barriera peggiore del mondo comunque. Mi eh. Ha tirato un calcio. Anche a me prima l'ha tirato la un barriera un barriera in barriera. Sì, sì, Colui con cui sto facendo la sfida si è abbassato. Si è abbassato. No, no, Ma ha tirato un calcio. E quindi Harry eh, segna. Ma mi ha tirato un calcio quello lì. Ma chi è? Ragazzi, Pippo che si è abbassato. Ma chi è? Ma cosa fa? Passo. Vabbè, ancora il mio tiro. Se no, finale tra Harry Lazza e Pierino. Barriera multietnica qua barriera davanti. Multietnica. Tira l'unico italiano presente in questo campo. Attenzione Pipega Wow. oh eh. ma ce l'ha con me questo? è braccio medica. alto il calcio ma che cos'è? punti sì. guarda guarda mi hai mi hai mi fatto vincere prima col calcio di punizione e l'ha protetta l'ha riportato l'hai riportato hai capito è, mi, è mi un hai? Grande, è un grande bravo mi hai e niente mi, allora mi hai fatto vincere ah. Quindi, ragazzi, abbiamo i nostri sfidanti, i nostri finalisti. Siamo pronti? Sì! No, no, no, Pierre no, Pierre, Pier, Pier, di là la telecamera. Sì. No, no, no, Pier, Pierre Pierre, di là, di là, di là. a posto Tre rigori a testa, con gli apri in porta, da bendati. Chi fa più gol vince, banalissimo. Va bene? Va bene, perfetto. Let's go. No. Fate pari o dispari, però, da bendati. Però, finite ah. voi che avete. Ok, pari. No, inizio io perché voglio rompere la cabala. Ma, no, è la finale, poi. Finale. <ride> <ride> Vai via. A posto, fra? <ride> Pare o dispari per chi inizia? Vai, pari. Dispari Eh, buttiamole giù. Chi ha detto pari, chi ha detto dispari? dispari. Allora inizia, a inizia, a inizia a Harry. Ho vinto? No. <gol> <laughs> Però decido io. <laughs> inizia Harry, inizia Harry. Vado? Quando vuoi. No. La palla ha dato molto in là. Molto primo, tosta. Rigore tosta. Tosta, eh? primo rigore è tosta, eh? Primo rigore sbagliato, tocca a Pierino. Pierino per il suo primo rigore. Parata. E la parata. No, è impossibile sì, devo metterti la benda anche a te comunque eh? esatto. harry secondo tiro attenzione no, ti sempre ti da bendato parte harry oh, non ci credo come l'ha messa dentro adesso secondo tiro per pirino parte il tiro lo sbolo pieno la presa e 1-1 terzo sì. e ultimo tiro per harry parte il tiro sì, sì, sì, sì. Sopra, alta, alta. Alto. Oh. terzo e ultimo tentativo per Pierino si segna di oh. Il... oh! la no. mamma mia, oh, mia come mia. la prende ma l'avevo anche presa bene e si va oltranto signori parte il tiro e oh. tattica giusta giusta oh. preso il portiere eh. e quindi ultimo tiro per Pierino che se sbaglia la Coppi tattica, attenzione! Buone Marsiglia Parte il tiro! Sì! Eh, Anche ha capito la tattica! Ed è gol! Ancora, a uh, Mettiamo una regola, minimo due passi dal pallone Ci sta, eh, ci sta. minimo ah, due passi. Ah, passi, mi sta bene Ancora rilazza. rilazza, conta i passi Due Parte il tiro! Parata. Mamma mia che male, fra! in Pierino se segni, la porti a casa Pronto? Sempre due passi Parte il tiro! Sì, sì. Let's go! Sì, però hai sbagliato maglia il Tottenham non vince niente Nooo! Eh, cazzarola vabbè Incredibile Un po' trofeo per il Tottenham ma... bravo, bravo bravo bravo E quindi ragazzi abbiamo concluso questa challenge di spunizioni per rigori bendati Voglio ha vinto che, Pierino Perché io sono l'unico qua in mezzo che ha avuto le tue lezioni di rigore in un video ah, Vero? Si no. vede la differenza la Tra chi si è allenato e chi no. no Però insomma direi che i risultati sono... Ho cercato comunque di applicare i consigli Ragazzoni noi ci vediamo al prossimo video Ringrazio ovviamente tutti gli ospiti di oggi Fantastici e caratteristiche come al solito trovate sotto il link in descrizione di tutti quanti lasciate un like e followati mi raccomando in questo nuovo progetto io ringrazio voi e ringrazio i miei ospiti ragazzi al prossimo video let's go